Ragazzi siamo qui con la Penrod Abbiamo innescato delle camole affumicate con un amo bello piccolo Cerchiamo di prendere qualche persico sole giusto per provare questa canna qua Che, che ce l'avevo già ma si era rotta senza neanche fare un lancio Quindi, quindi niente siamo qua per testarla Sifra È molto corta come canna No Aveva mangiato Era pure bello grosso questo Ho messo anche un piombino per far affondare Abbastanza l'esca L'amo è, è veramente minuscolo La canna è, è praticamente ingestibile è troppo corta però vabbè oh, ci si prova siamo qua apposta no ma ha tolto la camola ma ha tolto la camola non ci credo che sfiga che sfiga ce l'avevo quante mangiate eccolo di nuovo eccolo primo pesce con la pen road ste sì <ride> Guardate ragazzi <ride> Non ci voglio credere Steve, vieni a farmi un attimo una foto Adesso chiamiamo Ste che ci fa la foto copertina Oh pure bel persico Piccolino Cioè senso era il più grande tra, tra il gruppetto Oh va che non è neanche tanto piccolo eh! Vai A posto Mi bagno le mani E lo vado subito a rilasciare Vai bello È andato subito GG Grazie bro Primo pesce con la pen road Niente male Niente male devo dire fra Niente male Oh per essere Un persico solo non era neanche tanto piccolo Devo, devo dire O no No questo è era il più grande tra questi che c'erano qua. Ce n'erano due grandi. Uno che era ancora più grande di questo, se ne, cioè ha mangiato, non è rimasto e se n'è andato subito. E beh, questo qua è rimasto un po' a mangiare. Comunque queste qua sono le, le camole che sono affumicate, cioè sono vere camole affumicate, cioè quindi sono morte secche. E alla Decathlon costano una roba come 1,50 euro. No, solo roba piccola. Però, vabbè, siamo arrivati adesso da poco. Circa 10 minuti. Quindi è abbastanza. Grazie anche a voi. Ti dico, non è proprio malissimo come pesca, eh. Cioè, vabbè, ci sta. Si potrebbe fare di meglio. Per iniziare? Per iniziare cosa, fra? Per iniziare, cioè... Va bene la canna della Decathlon da 10 euro Da 20 euro Però questo qua che neanche lanci Che cazzo impari Eccolo No la fuori ma come No non è vero l'ho preso dalla bocca Solo che si è girato Aspetta che Ok Si è già slamato anche. GG Ma l'esca ce l'aveva in bocca Però c'è cioè, il filo rigirato gigi per noi eccolo bella tira oh madonna questo è più grosso questo è più grosso sciacquiamoci sempre le mani per evitare danneggiare il pesce quando lo tocchiamo se un attimo fermo ok Perfetto, e un altro persico sole è stato preso. Siamo già a tre. No, no, bravo. No. ma è un bus? È un bus, non ci credo grande quanto l'esco. Oh, l'ho preso dalla, dalla bocca e Sì, sì, l'ho visto. L'ho visto, l'ho visto. È piccolino. Appoggialo piano piano. Bravo, bravo. <ride> Questi sono <ride> i rilasci <ride> che ci <ride> piacciono. C'era un bus. Eccolo No questo qua è il persico sole Peccato c'era un boss Là in mezzo Però oh Bella padella guardalo Fotina Mani bagnate Vai piccolo. È andato subito. Vamos, siamo già a 4 Quello ecco là il basso, vediamo se riesco a fregarlo. Cazzo. Eccolo. Porca troia che bestia. Madonna. Questo è grosso, cazzo se è grosso, guarda che bestia, oh, madonna, fra, ma guarda che cazzo di persico sole, questo è grosso, questo qua la foto se la merita. Ci bagniamo. le mani E quando si può si fa il massimo per i pesci. Sì, sì, infatti. No, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. È andato, meno male. Le, me l'hai preso lo stesso o no? Va bene, vai tra. Ce l'ho fatta, va bene. Il fatto era che con quegli occhiali là non ci vedevo una minchia. Comunque gli occhiali polarizzati, zio, fanno la differenza. Mamma se fanno la differenza. Metto il key -way, che è qua. ragazzi qua piove cioè esatto non piove diluvio facciamo vedere un po' steve come facciato senza kiwi senza niente anzi in pantaloncini non è gg per lui e niente di gobby non se ne vedono più poi l'acqua è abbastanza mossa quindi anche se si vedessero non riuscirei a ferrarli e quindi adesso stiamo provando un po' a carpe a fondo con il pane, quindi... L'imilità! cos'è? Un brano? È un carasso. È un carassio da 2 kg! Oh mio Dio, aspetta che te lo guadino! Se lo vado a guadinare, fammi! Oh. Eh? Uh! Madonna, stavo volando! Ma no, è una carpa! Fra non so perché ma sta sanguinando dalle branche. No, è un carassi comunque. Mamma mia, sei pesa. Madonna. Guardate, ah. hai visto come cazzo è partita il filo? Sì. Trattiamolo col massimo rispetto. Bellissimo. Infatti ho usato un un'almo senza ardiglione. Guardate come si toglie facilmente. Siamo bravissimi, hai fatto bene. Vuoi la foto? Sì, grazie. <ride> Aspetta, toglimi gli occhiali. Ti vengo meglio senza gli occhiali. Bella carta. Vai fra è, fa parte del. Cioè l'ho fatta con il video aperto come non posso. Allora prendimi il telefono. Rilascio. Prendimi il telefono. Ti faccio vedere il rilascio, te lo sto già facendo. Poi te lo mando. Appoggiala bene sull'ossigeno, se riesci. Eh. Vabbè, andiamo a cercare il padre. Dei fraten sta piovendo, ma Che cazzo, ma non ci credo. Ma eh, sei un boss. filo così vecchio, poi un filo così sei un boss. GG per te. GG.